GORMITI! Oh, tu? Un'altra volta, Ciao. Wow! Ma cosa succede? Adesso riesco anche a respirare sott'acqua! Ma certo! Ora ho due frammenti dell'oceano, sì! SCREE! Sì. <ride> Questo significa che adesso ho i poteri dell'oceano! SCREE! SCREE! Ah! Sì, sì! Fai simpatico da un'altra parte, disgustoso, viscido, piccoletto, ok? SCREE! Ah? Eccolo lì! Il frammento! Eh? Ah. Il mio cristallo si sta rompendo! Ma questo è impossibile! Karak, guarda! L'eclipsio non sta rubando la mia energia! Oh. Mm? Rinchiudetemi ancora, vi prego! Vediamo se apprezzate la vostra stessa medicina! Raggio di cristallo! Onda di cristallo! Il mio attacco è troppo debole. Non ho forza. È meglio che Igor torni presto con il frammento. Oh, credo proprio che non tornerai indietro. Ti ho fatto ricapitare una piccola sorpresa. Oh. Oh. Mm. Mm. Ci sono, sono quasi. quasi. Uh. Dronok! Rubo! Vieni qui, testa vuota piena di tentacoli Ti avevo detto di andartene via <sussurra> I poteri dell'oceano sono fantastici E ora il frammento Questo non è il frammento, è una specie di perla. Scru! Scru! Scru! Basta rompere! Scru! Scru! Eh? Oh! Mm -hmm. Il frammento! Forse non sai davvero una testa vuota? Disgustoso sì! Mm -hmm. Come posso fermare quei cosi senza il mio guanto! Mm. Senti, se tu riesci a capirmi, mi serve il tuo aiuto! Mm.